Allora, adesso cambiamo un po' l'argomento, così rilassiamo un attimo la mente, o facciamo lavorare parti diverse della mente, che è diverso, e cominciamo a parlare di basi dati. Non di basi dati, ma di come possiamo integrare all'interno del nostro programma, della nostra applicazione Java, l'accesso alle basi dati. E questo lo faremo andando a studiare la libreria JDBC, che è la libreria in cui in Java diciamo, si fanno queste cose perché facciamo questo? Beh, per permettere ai nostri programmi di poter lavorare con dei dati A realistici e B significativi cioè potersi avere una grande quantità di dati da lavorare non è che te li scambi in formato Excel che poi tra l'altro da Java diventa complicatissimo da leggere cerchi di fare in modo che questi dati vengano riportati in un DB relazionale, che poi è lo standard per qualunque tipo di applicativo gestionale, e poi puoi questi dati leggerli, modificarli, aggiungerli, quindi gestire qualunque quantità di dati, in modo, eh, tra l'altro, indipendente dall'applicazione, nel senso che se poi il programma lo chiudi, i dati rimangono all'interno del database, oppure potresti avere programmi diversi che usano gli stessi dati. No? Quindi è il modo sano e solido di gestire i dati, quello di mettere i dati in un database e far sì che il programma si carichi in memoria solamente i dati di cui ha bisogno nel momento in cui ne ha bisogno e il resto lo lasci eh, memorizzato permanentemente dentro la, il database um, vabbè. in realtà avremo due dovremo poi chiedere, adesso prima di tutto dobbiamo imparare, diciamo così, i primi passi No? su come eh, agganciarsi al database, come fare le query in SQL da java. Poi, cominciamo a guardare avanti, avremo due modi di lavorare con i dati. Non sempre possibili entrambi, non sarà sempre possibile scegliere, però la domanda ce la dovremo fare. Se io ho dei dati in un database, che ne so, studenti, esami, corsi, immaginate un qualunque database di questo genere. E devo farci delle elaborazioni. Opzione 1, prendo tutti i dati, li leggo tutti dentro delle liste in Java e poi lavoro con le liste o con le strutture dati anche un pochino più furbi. Quindi acquisisco i dati in modo massivo dal database e poi lo elaboro direttamente dal programma. Opzione 1. Opzione 2, cerco di mantenere i dati il più possibile nel database e vado a leggere fare delle interrogazioni mirate per leggere solamente i dati che mi servono. Mm? Eh, queste due soluzioni ovviamente hanno entrambi pro e contro che poi però dovremo vedere di caso in caso. Mm? Leggere tutti i dati all'inizio e poi elaborarli ovviamente occupa più memoria in java perché devi in java avere tutti i dati memorizzati, richiede un tempo di avvio maggiore al programma cioè che quando il programma parte deve leggere tutti questi dati e poi a quel punto dal punto di vista algoritmico sei da solo cioè tutto ciò che devi fare con quei dati te lo devi fare lavorando tu con le strutture dati in Java e quindi magari alcune cose sono complicate da fare ma in compenso avendo tutti i dati in memoria sono velocissimi e velo eh, da, da, da modificare, da operare perché alla fine leggere i dati significa fare un accesso in memoria L accesso in memoria sono 20 nanosecondi pensando su un hardware moderno. Se invece i dati li tengono nel database e quindi ogni volta che il programma ha bisogno di un dato lo chiede al database, eh, ovviamente il programma Java non occuperà grandi quantità di memoria, perché non si va a leggere tutti i dati, si va a leggere solamente il singolo dato, il singolo piccolo blocchettino di dati di cui ha bisogno in quel momento, non tutti. Quindi occupo meno o meno memoria non ho un ritardo in fase di avvio perché non devo come prima cosa leggere tutto ma semplicemente leggerò un pezzettino per volta quando mi serve potrò chiedere al database usare diciamo così la potenza del database cioè immaginate di avere eh, che ne so, un elenco in java una lista di studenti una lista di corsi e all'interno del corso dici quali, sai quali studenti sono iscritti e, Trovami quali sono gli studenti che sono iscritti ad almeno tre corsi e dimmi quali corsi, eccetera. Una cosa di questo genere. Allora, si può fare, però c'è un pochino da impazzire con le liste, cicli annidati e cose di questo genere. Dove in SQL fai select count numero di corsi where numero, eh, having numero maggiore di tre. Cioè, usi SQL per fare le join, i confronti, gli ordinamenti, le aggregazioni, che è la ragione per cui SQL è stato inventato. Quindi riesci a, far, a non solamente chiedere i dati grezzi al database, ma chiedere a, al motore SQL di analizzarli, di estrarre già l'informazione che ti serve. Quindi hai una visione, una vista, molto più ad alto livello dei dati. Non è solo il dato come tabella, come lista, ma è una lista intelligente, puoi fare join, puoi fare where, puoi fare ordinamenti e farli fare al database. Lo scrivi nella query SQL e il codice Java si trova già il risultato precotto. Quindi se dobbiamo fare operazioni di incrocio pesanti sui dati, farle in Java è più complicato, farle fare al database è più semplice. Dopodiché pago un peso ogni volta che devo chiedere un'operazione al database, ogni volta in cui devo accedere a un dato in un database, Devo pagare un costo che è circa qualche decina di millisecondi. Vedremo all'inizio che siamo più sui 100, ma riusciremo a trovare le tecniche per accelerarlo. Quindi, fare un query in database, alla fine spendiamo un 10, 20, 50 millisecondi. Leggere un dato dalla memoria, dicevamo prima, spendiamo 20, 30, 50 nanosecondi. Da milli a nano ci sono sei ordini di grandezza. Okay, quindi leggere un dato dal database è un milione di volte più lento che non leggere lo stesso dato dalla memoria. E sono tutti i ragionamenti di cui dovremo tener conto quando non avremo 5 dati o 7 tentativi dei numeri, ma ne avremo magari centinaia di migliaia. E cominceremo gradualmente ad avvicinarci. Quindi questi qua sono i pensieri che avremo quando dovremo gestire dei dati ampi. Per ora siamo solo nei primi passi. Allora, dicevamo in Java, la libreria che ci permette di accedere al database si chiama JDBC e le varie classi e interfacce sono definite all'interno di due package, uno che si chiama java.sql e l'altro che si chiama javax.sql perché ci hanno aggiunto della roba in un, sec in un secondo momento e l'hanno messa dentro javax. Ehm... Allora, qui ci sono dei link se poi vi serve andare alla documentazione o se più avanti ci servirà andare alla documentazione. A cosa serve JDBC? Cioè, perché mi stai raccontando una libreria Java, della libreria, cioè una, una libreria dello standard Java e non mi stai raccontando la libreria con cui accedere a MySQL oppure a Oracle? E perché chi ha progettato Java ha detto, eh, i database sono tanti, quindi cerchiamo di rendere più facile la vita ai programmatori e rendere un pochino uniforme l'accesso ai diversi database. Se voi andate a basso livello, a livello di rete, di come, come un programma si può collegare al database vero e proprio, ogni database è completamente diverso dagli altri. Proprio nel meccanismo di autenticazione, nel meccanismo di invio delle query, nel meccanismo di, di scambio dei risultati. Cioè, a livello di, di protocollo di rete, ognuno si è inventato il suo. JDBC mette un cappello sopra queste cose e dice, io ti do un modo uniforme di accedere a vari tipi di database. Quindi che tu ti debba collegare a Oracle, che ti debba collegare a MySQL, che ti debba collegare a Postgres, che ti debba collegare a IBM DB o quello che vuoi, l'istruzione per collegarti è la stessa, l'istruzione per fare una query è la stessa, l'istruzione per ottenere risultati è la stessa, il formato in cui vedi i risultati sono gli stessi, perché ci pensa JDBC a uniformare queste cose. Quindi uniforma il meccanismo di accesso, di collegamento tra il tuo programma Java e il database. Ciò che non standardizza è il contenuto della query, cioè se io scrivo un'istruzione in SQL standard, tutti i database grossomodo me la interpretano allo stesso modo, però ogni vendor, ogni produttore di database si diverte tantissimo ad aggiungere delle estensioni, delle sintassi non standard, delle semplificazioni, delle complicazioni, per cui la stessa interrogazione che va bene in un database in un altro può essere errore di sintassi oppure da un, errore, da un risultato diverso se usciamo da quelle che sono le interrogazioni più semplici o più standard no? tanto per darvi un'idea se voi andate su questo sito c'è un signore che si è messo con tanta pazienza a fare i confronti in alcune aree particolarmente critiche tra i vari database tra i principali database per cui dice non so se devo e soprattutto noi ce ne occuperemo quando vedremo operazioni sulle date torneremo su questo sito eh, ma anche solo il comportamento dei tipi di dato nei vari database è diverso. E quindi, per ciascun database, dice: Guarda, che rispetto allo standard, questo database non supporta questo tipo, quest'altro lo supporta, ma è come se fosse un intero e così via. Quindi, ogni database ha le sue particolarità, essenzialmente. Noi cercheremo di stare lontano da queste particolarità, di rimanere il più possibile su terreno comune, poi nel nostro corso useremo un database solo, quindi il problema si pone di meno, no? però in ottica di scalabilità se dobbiamo pensare che la stessa query funzioni anche su un altro database, dobbiamo fare attenzione di non aver usato una funzionalità che in quell'altro database è leggermente diversa. E Allora come fa questa libreria JDBC a permetterci di accedere a database diversi? Che ne sa chi ha progettato Java, di quali sono i database che ci sono al mondo e di come funzionano? Non lo sa, infatti. E allora JDBC è organizzato su tre livelli. Un livello JDBC API, che è l'interfaccia, le funzioni, le classi, i metodi che servono per comunicare il database. Questo è standardizzato a livello di Java. java.sql, contiene queste, le funzioni, le classi di queste API. Vedremo che in queste API non c'è quasi nessuna classe, sono quasi tutte solamente interfacce. Cioè ci dicono, si deve fare così. Però io, Java, libreria standard di Java, non posso implementare queste interfacce perché non so qual è il database con cui lavorerai. Allora c'è il livello basso, che prende il nome di JDBC Driver, che contengono le classi di implementazione per quelle funzionalità. Come fare a collegare il mio database, come fare a mandare una query, come fare a ricevere un errore, eccetera, è implementato dentro questo JDBC driver. Queste classi JDBC driver sono tante perché ogni database ha la sua. Se tu usi come database MySQL, chi ha prodotto MySQL ti darà il JDBC driver per MySQL. Se usi il database Oracle, Oracle ti farà scaricare la classe JDBC Driver per Oracle, eh, se usi SQL Server della Microsoft, la Microsoft ti farà scaricare il JDBC eh, Driver per Microsoft. E quindi questi driver sono tante implementazioni diverse, ma tanto diverse, delle stesse interfacce che sono definite qua sopra. E in fase di connessione, cioè quando noi apriamo il collegamento database, abbiamo una classe intermedia che si chiama Driver Manager che carica il driver opportuno per collegarsi al database con cui abbiamo chiesto di collegarci con un meccanismo abbastanza semplice vai a analizzare una stringa capisce quale database vuoi usare e cerca di caricare il driver correlato a quel database quindi questa è l'architettura generale qui noi troveremo delle interfacce quasi tutto è interfaccia delle implementazioni in classi che non vogliamo conoscere non dobbiamo conoscere la nostra applicazione non deve conoscere queste classi qua sotto se vuole avere una minima speranza di essere portabile a database diversi. Perché se io usassi una classe qua dentro che si chiama com.mysql.qualcosa, eh, di sicuro nella mia applicazione, di sicuro quella classe non ci sarà se usassi un altro database. E quindi lavoreremo esclusivamente con queste interfacce sapendo che poi sono implementate da un driver sottostante che specificheremo a livello di, di linking della libreria. Poi vabbè, questa figura non la commento, dice che questi driver in realtà possono essere implementati in tanti modi diversi, o in Java, oppure parte in Java, parte in codice macchina nativo, in C, o cose del genere, ma sono dettagli che noi non, non, non ci cambiano la vita. Quindi in pratica abbiamo sempre questi livelli, da un lato abbiamo il nostro programma, JavaFX, dall'altro abbiamo il database, che sarà installato o sul nostro computer o su un altro computer, ma concettualmente separato, i due si devono parlare e per parlarsi eh, devono parlarsi per tramite di un driver JDBC che implementa l'interfaccia eh, JDBC API e questo driver viene caricato dal driver manager. Qui ci accorgeremo subito che useremo tantissime classi e non faremo mai new, sono tutte classi che usiamo ma non conosciamo e che non le creiamo noi con un meccanismo, con un pattern che si chiama di factory cioè chiedo a qualcun altro che costruisca, ma ci arriviamo. Allora, in pratica, in pratica eh, tutte le volte che voglio fare una query in un database, devo eseguire questi sei passaggi. Poi, in realtà, eh, quelli veri sono il 3 e il 4, anzi 3, 4 e 5, mentre l'1, 2 e il 6 sono apri e chiudi la connessione no? quindi attiva e termina il collegamento col database allora proviamo a vederlo in pratica no? allora in pratica cosa facciamo noi? noi lavoriamo con un database che è MySQL oppure MariaDB l'avete probabilmente già installato ehm, se Usate MySQL, ricordatevi di scaricarlo dal sito che si chiama dev.mySQL.com e non dal sito www.mySQL.com, perché in quell'altro sito www eh, cercano di vendervelo. No? Mentre invece dev è il sito per sviluppatori dove c'è la versione open source. E questo è un database server in cui nella sezione download potete scaricare, si vede anche qua, quello che si chiama il community server, la versione community del server database, oppure usiamo MariaDB, la stessa cosa da questo bottone download, mariadb.org perché anche qua c'è una versione.com invece che cerca di vendervi dei servizi associati, mentre qui c'è la versione libera, gratuita, oppure, quindi c'era scritto nelle istruzioni del corso, o vi scaricate questo, o vi scaricate questo, è lo stesso, non è lo stesso, sono due prodotti diversi. MariaDB è nato dopo che uno degli sviluppatori di MySQL ha litigato con Oracle che sono diventati proprietari del progetto MySQL perché non gli facevano fare ciò che voleva, allora ha detto va bene, sapete cosa, me ne vado mi faccio il mio progetto parallelo a un certo punto della versione mi sembra 5.3 ha fatto un fork, quindi una divisione del progetto è andato avanti col suo database che si chiama MariaDB e Oracle è andato avanti col suo che si chiama MySQL però sono compatibili al 99% quindi, è una questione quasi più di simpatia, o di licenza d'uso che volete usare. Quindi usiamo uno di questi due database, ultimamente se avete una macchina Linux o Mac molto probabilmente avete MariaDB, perché si chiama MySQL come nei pacchetti, ma dentro c'è installata in realtà MariaDB, e lo installiamo e lo facciamo girare sul nostro computer. Quindi scarico, installo questo, Dopo che ho terminato di installare il database non vedo niente, perché il database non ha un'interfaccia, è un servizio che gira nella macchina. Quindi lo posso vedere, ad esempio qui in Windows tra i servizi, dove ho tutti i servizi di Windows, a un certo punto ce n'è uno che si chiama MySQL. E da qui lo posso eventualmente, è running, sta girando, perché l'ho avviato prima, lo posso avviare, stoppare, eccetera. Ecco, il suggerimento che vi do quando installate MariaDB magari installatelo in modo che non si avvia automaticamente no? se avete a cuore la batteria del vostro portatile cioè, o avviate quando vi serve usarlo ma altrimenti all'avvio di Windows è inutile che parta anche lui quindi è un servizio che sta lì e non si vede ascolta su un determinato login, su una determinata porta e ascolta e aspetta che qualcuno gli mandi dei comandi SQL da eseguire questa è la vita del database sta in ascolto di comandi SQL. Se eh, volete potete anche installare quel pacchetto che si chiama XAMP, che è quello che userete nel corso di Lioi che contiene già al suo interno, oltre alla parte web quindi Apache e PHP, contiene anche lui un server MariaDB essenzialmente e quindi in quel caso se usate XAMP già sul vostro computer potete lanciarlo non dai servizi attivarlo non dai servizi Windows ma dal pannellino di controllo di XAMPP dove c'è scritto la casellina MySQL avvia, Start. Poi una volta che il database è partito, cosa ci faccio? Eh, non lo vedo, dovrei dare dei comandi SQL a mano. Allora, per semplicità, io ho indicato di scaricarvi un front-end grafico per accedere al database. Allora, su Windows quello che suggerisco si chiama IDSQL, che è un programmino che ti permette di collegare al database, vedere le tabelle, far, scrivere le query, testarle, eccetera, eccetera. Eh, chi usa un Mac invece era suggerito un altro progetto che adesso non mi ricordo più a memoria ma c'è il link sul sito del corso, ehm, che fa sostanzialmente la stessa cosa. Ci permette in modo interattivo no, di di vedere il contenuto del database e modificarlo, creare tabelle, eccetera. Quindi ad esempio noi possiamo, per fare qualche esempio pratico mentre impariamo le istruzioni JDBC, lanciare ID e collegarci alla versione MySQL e MariaDB sono sinonimi. Eh? che gira su questa macchina locale, 127.001 significa il computer locale su cui state lavorando, e ovviamente dovete fornire delle credenziali, le credenziali sono, c'è un utente principale che si chiama root, che ha una password che avrete impostato quando avete installato il database. Se quando avete installato il database avete messo una password e non ve la ricordate più, non siete in una buona situazione. No? Eh, si può fare, si può andare a recuperare ma, a resettare ma eh, non è io ho messo una password all'utente root e attraverso questa password ho, cioè, ho accesso al database che sta girando su questo computer che contiene già una serie di, di database che avevo caricato quindi ricordiamoci un po' i concetti del corso di base dati c'è MySQL è quello che si dice un Database Management System, DBMS, è il software, che al suo interno contiene tanti database o schema, che li vogliamo chiamare, a volte vengono chiamati database, a volte vengono chiamati schema, cioè a contesti diversi ciascuno dei quali può contenere tante tabelle, quindi ciascuno schema contiene delle tabelle, ciascuna tabella contiene dei dati, organizzati in colonne e ciascuna colonna ha un certo tipo di dato. Quindi, in modo abbastanza semplice, possiamo accedere a vari tipi di database. Allora noi possiamo provare a costruire un database nuovo, ci mettiamo quattro dati a mano e poi da Java cerchiamo di interrogarlo. Okay? E facciamolo magari ripercorrendo l'esercizio del, del libretto voti. Okay? Quindi Creare un nuovo database significa tasto destro su localhost, crea un nuovo database, do il nome del database che può essere libretto, no ce n'è già uno che si chiama libretto, allora lo chiamo voti, e mi è comparso tra gli altri, voi non avrete tutti questi, ne avete un quel paio appena installati, ma qui sono tutti i database dell'anno scorso, ho un database che contiene al momento nessuna tabella. Quindi la prima operazione che posso fare dentro, quindi tasto destro su questo nuovo database, crea nuova tabella. Crea una tabella, mi apre questa finestra, quindi host, il server è quello locale, database, voti, tabella, per ora non ha titolo, quindi qua sopra c'è il cammino che ho fatto per arrivare. Il nome della tabella può essere appunto libretto, diciamo, e è composto da, per fare un parallelo di esercizio, da due campi, che è il nome dell'esame e il voto che ho preso. No? Quindi le colonne le aggiungo qua sotto, aggiungi una colonna nome, di tipo stringa, quindi sarà un Qui ci sono tutti i tipi supportati da MySQL, il tipo testo è Varchar, lungo 50 caratteri, va bene, e una seconda variabile è il voto, che invece è un intero. E quindi qui graficamente definisco, sembra un po' di lavorare in access se qualcuno ci ha lavorato, questa tabella. Finora ho semplicemente lavorato eh, qua nell'interfaccia. Il database non è ancora stato modificato. Se faccio save, salvo nel database questa definizione di tabella. Qua sotto c'è una finestra che, che, di log essenzialmente, che ricopia tutti i comandi che sono stati dati. Cioè ogni volta che noi facciamo qualche cosa, questo viene tradotto dal programma ID in questo caso, in comandi SQL che vengono mandati al database, quindi questo è semplicemente un front-end, e noi avremmo benissimo potuto scrivere create table, libretto, nome, varchar, voto, eccetera, questa istruzione qua l'avremmo potuta scrivere a mano e mandarla al database e avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. No? Infatti qua si vede, possiamo anche quando siamo su una tabella cliccare su create code e mi fa vedere quali sono le istruzioni per creare questa tabella in SQL quindi quando non ci ricordiamo la sintassi SQL, andiamo a vedere qua, no? e poi in questa tabella possiamo inserire dei dati, adesso abbiamo una tabella, vediamo il, eh, il database di voti con una tabella sola che ha zero righe, rows zero, possiamo inserirci dei dati dentro a mano, ad esempio qua vado sulla parte data che mi fa vedere i dati e inserisco dei valori a caso, quindi premo su insert, o sul tasto più, inserisci riga e metto che analisi 1, Aspetta. ho preso 30, metto che chimica, se prendo sempre diciamo, il primo anno perché sono quegli incubi che rimangono, no? Eh, prendiamo fisica 1 di solito si prende 21, in quell'esame, quando va bene e così via. E vedete che man mano che scrivo, lui sotto fa le insert nel database. Ma non lo devo fare io. Quindi adesso abbiamo un po' di dati, una tabella, un database con una tabella con un po' di dati dentro. Vogliamo riuscire a leggere questi dati dal programma Java e stamparli. Ok? Allora, dicevamo, quali sono i passi per poterlo fare? Beh, il primo passo è mettere in collegamento il programma Java con ehm, il database e per far questo mi serve però il driver JDBC adatto al database che sto usando. Quindi il mio progetto Java... Deve collegarsi a una classe Java, un jar, una libreria, che è scarico dal sito della MySQL, che, permetterà, che è appunto il driver JDBC per MySQL. Dimmi, c'è una domanda. Sì, mh, sul, sul Pro, SQL Pro che, usa, che usate su Mac sì, funziona in modo leggermente diverso ma quando avrà Marcelli a fare l'esercitazione che usa il Mac avete le due io qua so, questo, ho questo, ciò però si riesce, no? aggiungere righe non riesce si riesce, si riesce per ehm, allora Per creare un progetto dobbiamo innanzitutto aggiungere a quel progetto la libreria che contiene il driver JDBC di MySQL. Dove lo troviamo questo driver? È una classe che dobbiamo scaricare dal sito di MySQL. La troviamo sotto download, dove ci sono quindi devmySQL.com downloads. E tra le varie cose che possiamo scaricare, allora, se volete il server, scaricate il community server. Io ho scaricato quello di MariaDB, ma è uguale. E se volete la, eh, il JDBC driver, dovete andare sotto MySQL Connectors. Connector è il nome che la Oracle ha dato a queste librerie per potersi collegare al proprio database da vari tipi di linguaggi. .NET, Java, JavaScript, Python, C++, C, eccetera, PHP, eccetera. A noi serve il connector barra J. Il connector barra J lo potete scaricare, vedete che c'è scritto platform independent, non dipende se usate Windows o Mac o altro perché è codice Java, puro, e lo potete scaricare come archivio zip, quindi questa voce qua, e vi dà un file zip che io avevo già scaricato, e qua. Vi dà un file che contiene al suo interno una cartella, se lo scompattate, se lo aprite, dentro questa cartella ci sono i sorgenti, perché questo qua è rilasciato in modalità open source, quindi se lo volete vedere come sorgente, ci sono un jar che contiene i sorgenti e un jar che contiene il binario. A noi interessa solo questo. Questo file qua contiene la versione compilata binaria della libreria. Adesso, torniamo su Eclipse. Anzi, torniamo sulle slide. Noi dobbiamo scaricare questo connectorJ, identificare dentro lo zip che abbiamo scaricato questo file connectorJavaBing.jar e questo importarlo nel nostro progetto. Okay? Questo progetto, questo jar, contiene tante classi, tra cui una che si chiama com.mysql.jdbc.driver, che è il driver JDBC di MySQL. Mm? Scritto al contrario, come sempre. Come facciamo a questo punto a integrare questo nel nostro programma? Allora, innanzitutto creiamo un nuovo progetto in Eclipse. Dove è finito Eclipse? Dimentichiamo per un attimo questo indovina numero. Di tutto e facciamo un nuovo progetto semplice Java per ora e lo chiamiamo Voti Database. Ok, questo programma Voti Database, poiché si deve collegare al database, deve avere accesso alle librerie JDBC. Quindi tra se vado le proprietà del progetto nelle, nel build path quindi dove ci sono le librerie a cui lui ha accesso adesso lui vede solamente la libreria standard devo aggiungerli anche la libreria JDBC allora il modo più semplice di aggiungere la libreria perché io qua potrei aggiungere la cartella in cui si trova questo file che ho scaricato poi però se sposto il, il, il, il progetto su un altro computer non è detto che si trovi nella stessa cartella sul, sull'altro computer e quindi non la trova allora, la cosa più semplice, tanto lo spazio sul disco non costa. È dentro il progetto ci facciamo una cartella, chiamiamola libreria lib. E dentro questa cartella copiamo eh, questo file, adesso questo qua siamo dentro uno zip, quindi lo devo vediamo se funziona, ma mai più se funzionerà. Sì, funziona, eh no, infatti no, devo prima scompattarlo. prima aprire scompattare lo zip anche se non mi serve e poi da qua dentro dovrò prendere questo bin questo file bin me lo copio dentro Eclipse dentro il progetto di Eclipse lui mi dice ma vuoi copiarlo o vuoi mettere un collegamento no lo voglio copiare perché così il progetto non dipende più dalla cartella in cui avevo salvato l'altro file. E quindi dentro questo librerie, questo qui ho semplicemente salvato un file dentro una cartella del progetto di Eclipse. Adesso devo dire che questo file in realtà è una libreria che voglio collegare al progetto. Però l'ho semplicemente salvato lì, non fa parte del progetto. Allora per farlo, se selezionate questa, visto che è un jar, lui lo riconosce come tale, testo destro, build path, add to build path, cioè aggiungi questa libreria qua, questo jar, al percorso di creazione del tuo progetto. Allora vedete che Eclipse ha aggiunto una voce librerie collegate, che contiene questo connector J. E quindi nell'elenco del build path completo del progetto, avete sia la libreria standard che il MySQL connector. Quindi questa è l'operazione preliminare da fare la, la, appena creiamo il progetto. Copiamoci dentro il connector. Eh, aumentiamo la dimensione del progetto di un mega, ma pazienza. A questo punto possiamo creare una classe chiamiamola testDB con suo bravo main e dentro questa classe proviamo a testare questo accesso al database. Quindi adesso abbiamo un progetto con una classe main e l'accesso alla libreria JDBC. La prima cosa che dobbiamo fare è eh, dire al driver manager che è la classe di libreria di DBC che è in grado di caricare il driver vero e proprio perché il driver ce l'abbiamo nel progetto ma bisogna caricarlo dire a che database dobbiamo collegarci e questo lo facciamo definendo una stringa una stringa di connessione no? che ha questo formato quindi noi nel nostro progetto dobbiamo definire una stringa, fatemela chiamare JDBC URL, quindi l'URL di connessione a una risorsa JDBC, che è fatta in questo modo. JDBC due punti, e fin lì capiamo tutti il perché. Poi dopo i due punti c'è il nome del database o il nome in codice del driver di database, per essere più corretti, che intendiamo usare. Nel nostro caso MySQL. Se anziché MySQL usassimo Oracle, ci sarà un'altra stringa, mi sembra che si chiami OC9, o OC, OCI9, qualcosa del genere. Ogni da, da, vendor di database si, si sceglie no, una parola chiave che identifica il suo database ai fini del driver JDBC. Da questo punto in avanti, la sintassi di questa stringa che stiamo costruendo è specifica del singolo database. Quindi per MySQL si usano una sintassi, per Oracle se ne usano un'altra, per IBM se ne userà un'altra ancora e così via, per Postgres se ne userà un'altra ancora. Nel caso di MySQL, la sintassi è barra barra host slash database e poi le credenziali d'accesso. Quindi è abbastanza semplice. JDBC MySQL, barra barra, localhost, o 127.0.0.1, uguale, cioè vuol dire voglio collegarmi all'istanza di database che sta girando sul mio computer. Il nome del database, il nome del database è voti, Le credenziali di accesso, punto interrogativo user uguale root e commerciale password uguale root, così vedete tutti bene in chiaro la password che ho usato. Ho scelto la password più sbagliata che potevo usare. Quindi questa stringa identifica la connessione al database. Alla fine bisognerà spesso cambiare solamente il nome del database, sui vari esercizi che faremo, ogni volta ci sarà un database diverso con cui collegarsi, ed eventualmente se cambiate computer la password con cui avete configurato il server. In installazioni vere e proprie nessun programma usa l'utente root di database, non è il root di Unix, questo è un utente fittizio del database, ma si crea un utente che abbia il privilegio di accesso solamente al database che gli servono o alle tabelle che gli servono, ma Qui non stiamo a impazzire su questi aspetti. Ok, quindi il primo passo è risolto. Ho costruito una stringa di connessione che abbia tutte le informazioni per potermi collegare. SQL, localhost, slash nome del database, punto interrogativo user uguale root e commerciale password uguale root, se l'avete messo, oppure nessun campo password se non avete messo la password, se avete deciso... Um, XAMP fa così, definisce l'utente root senza nessuna password. E quindi il campo password non ce lo dovete proprio mettere. Fatto questo, uso il driver manager per aprire una connessione. Quindi il driver manager gli do in pasto questa URL dicendo caro driver manager, questo qui è l'indizio di connessione, apri un collegamento col database. Quindi è abbastanza semplice. Uh, il driver manager mi restituisce un oggetto di tipo connection, connection, occhio eh, java.sql.connection. Come sempre gli oggetti connection ce ne sono sempre mezza famiglia, mai, mai scegliere tra le classi con.mysql, perché quello bloccherebbe il programma a funzionare solamente con MySQL. Usiamo sempre l'interfaccia Java.sql. Quindi, java.sql.connection, l'oggetto connessione, che rappresenta la connessione tra il mio programma e il database, lo ottengo dalla classe driver manager, java.sql.drivermanager, attraverso il suo metodo statico getConnection a cui passo come parametro la JDBC url ok quindi chiedo al driver manager che è quella che sta in mezzo tu guarda questa url sei in grado di caricare un driver JDBC e chiedere a quel driver JDBC di MySQL in questo caso di aprire una connessione con questo database che gira sul localhost, su questo db e con queste credenziali di accesso? Se sì, restituisci un oggetto connessione. Perché è rosso? È rosso perché, eh, perché fa male. Fa sempre male, qualunque operazione di input-output può fallire. Fallisce perché lo, il server è spento, perché Localhost non lo trova, perché la password è sbagliata, per un miliardo di milioni di motivi. Quindi abituiamoci che ogni volta che facciamo un'operazione coi database, questa potrà sempre sputare una SQL exception. Quindi tutte le operazioni del database saranno sempre in un bellissimo try-catch che dice se va tutto bene, fai l'operazione, se no cerca di capire cosa è andato storto. Quindi adesso è più contento perché questa eccezione viene tracciata e poi ovviamente per ora viene solo stampata, e con questo oggetto connessione possiamo effettivamente parlare col database. La connessione io me la immagino come un tubo che collega il mio programma con MySQL, col database. Questo era il passo 2. Vabbè, questo è l'esempio. Eh, Vabbè, non approfondiamo. Si potrebbe semplificare con un try with resources per la chiusura automatica. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo un programma, application, questo è il nostro programma, che ha usato driver manager, chiamato il metodo getConnection, per ottenere un oggetto di tipo connection. Questo oggetto di tipo connection in realtà non è stato creato dal driver manager, ma è stato creato dal driver MySQL. Quindi noi abbiamo creato un oggetto driver MySQL, senza mai conoscerlo. Non l'abbiamo creato noi, l'ha creato driver manager. E poi driver manager ha chiesto a questo driver di creare un oggetto connessione che ci è stato restituito. Quindi noi abbiamo connection, guardate la iBlue, è un'interfaccia solamente, non è una classe. Io non so qual è, quale sia la classe concreta che chi ha fatto il driver JDBC abbia usato per implementare la connection. Io lavoro solo con l'interfaccia. Quindi ho chiesto a un oggetto che non conosco, che è il driver JDBC, di crearmi un oggetto di una classe che non conosco ma che rispetta una certa interfaccia. Quindi sto creando oggetti senza fare new. Perché non voglio fare new? Ma Perché per fare new tu devi sapere il nome dell'oggetto da creare, il nome della classe da creare. Noi non la sappiamo, non la vogliamo sapere questa classe, perché vogliamo che il programma lo scopra dinamicamente a seconda del database a cui si collega. E quindi mi servo di classi di ausilio per costruire classi al posto mio. Questo pattern si chiama factory, factory come fabbrica. Cioè il driver manager è una factory di connessione, di, di, di, diremo così, che il driver manager ha dentro una factory di connessioni. Mi crea un oggetto connessione per me, mi crea un oggetto di un certo tipo di oggetto che non conoscerò mai, ma saprò che eh, implementa l'interfaccia connection. Se voi provate a fare new connection non ci riuscite, perché dice no, no, scaro, connection è un'interfaccia, non è una classe, non la puoi creare tu. Devi creare una implementazione concreta di questa interfaccia, che c'è dentro la classe, dentro la libreria JDBC. Qua dentro, se andate a cercare, c'è connection, credo. Sì. Connection.class. Ma non lo voglio sapere. Io non voglio fare un programma che funzioni con MySQL, con le classi di MySQL. Voglio fare un programma che funzioni in generale usando la stazione JDBC. Ok. Passo avanti. Dopo il passo 2, vi metto già subito il passo 6. Apro una connessione, la devo chiudere. Lo metto subito perché poi se no ci perdiamo nelle query, ci dimentichiamo di farlo. Quindi abituate neanche la vostra mente, direttamente le vostre dita nel momento in cui scrivete get connection, subito scrivete close e poi il resto ce lo scriveremo in mezzo mm? apro una connessione, chiudo la connessione cosa capita se non dovessi chiudere la connessione? Eh, capiterebbe che quella connessione rimane aperta poi dopo un po', visto che è una connessione su TCP-IP, va in time out e si chiude da sola, e muore da sola. Ma dopo un po' sono magari 20 minuti. Allora voi fate un programma, lo lanciate, si pianta, vi dimenticate di chiudere la connessione, lo rilanciate, lo rilanciate ancora un po' e lato MySQL, lui non sa che il vostro programma si è piantato, lui ha visto una connessione aperta e eh, la tiene aperta. Un altro programma gli chiede un'altra connessione, l'apre, un altro programma gli chiede una connessione, l'apre, a un certo punto si accumulano 20, 30, 50 connessioni aperte e MySQL dice basta. Hai raggiunto il numero massimo di connessioni aperte e quindi non accetto connessioni nuove. Quindi voi mi dite, ma dopo che ho provato 3-4 volte non funziona, o 30-40 volte magari non funziona più. Eh, di solito è perché ci sono delle connessioni che sono rimaste appese, perché non le avete chiuse o perché il programma è crashato prima di chiuderle a quel punto un bel riavvio di MySQL che chiude e riapre tutto, sana la situazione. No? Però impariamo solo a riconoscere la situazione. Quando il get connection fallisce, dopo un po' fallisce, ma all'inizio no, è perché le connessioni le abbiamo lasciate aperte e non le abbiamo chiuse, non le abbiamo restituite. Chiuso parentesi. Il vero passo successivo è adesso ho il tubo, il canale che, mi per, che permette al programma di parlare col database, e beh, facciamo una query. Allora, la, la query viaggia all'interno di una navetta. No? Io mi immagino su questo tubo delle navette che vanno avanti e indietro. Ciascuna navetta è un'interrogazione diversa. La navetta può portare l'interrogazione quando va, fa il viaggio di andata, oppure può portare i risultati quando fa il viaggio di ritorno. Ma sulla stessa connessione, per questo che uso questa metafora, possono viaggiare tante navette diverse, in tempi diversi non ho bisogno di una connessione per ogni query su quella connessione posso far viaggiare tante query diverse queste navette si chiamano statement statement SQL quindi come facciamo ad ottenere una navetta? beh me la faccio dare dalla connessione me la faccio creare dalla connessione di nuovo uso la connessione come factory di statement quindi creo uno statement che è un oggetto di tipo Guardate quanti ce ne sono, prendiamo quello giusto, java.sql.statement. Me lo faccio dare dalla connection create statement. Quindi chiedo alla connessione creami uno, uno statement. Quindi creami una barchetta, una navetta, che possa andare avanti e indietro per questa, su questa connessione specifica. Um, noi vedremo poi che anziché la classe statement preferiremo usare una classe che si chiama prepare statement, ma non ce la facciamo ancora oggi. Quindi adesso lo vediamo come l'esempio più semplice che si possa fare, ma poi subito dopo diremo statement non bisogna usarlo, bisogna usare sempre il prepare statement. Ma concettualmente in realtà sono la stessa cosa, sono una, una vetta un pochino più robusta, il prepare statement. A questo punto su questa statement posso eseguire dell'interrogazione, posso caricare un'interrogazione su questa navetta e mandarla c'è un metodo che si chiama execute query sullo statement quindi una volta che ho questo statement definisco l'interrogazione che voglio fare ad esempio noi avevamo questo nostro database di prova l'ho finito l'interrogazione che voglio fare potrebbe essere No, qui c'è una finestrella di query in cui posso scrivere qui lo devo scrivere a mano, nell'SQL non è che posso eh, che ne so, select eh, uh, id no, non, è, non, è, non si chiamava si chiamava nome fammelo vedere nome voto, nome virgola voto from libretto E se lancio questa query, me le mette così. Posso dire, magari fammene ordinare, tanto per fare una query un pochino più vuoto, decrescente. 30, 28, 21. Mm? Immaginiamo di voler fare questa interrogazione. Possiamo usare ID o il front-end database per interattivamente cercare di comporre la query che ci serve. Quando ci piace, la prendiamo e la trasportiamo di là, sotto forma di stringa. Quindi sta roba qua, copia e incolla. Adesso a me è funzionato bene perché c'è un'impostazione di Eclipse che dice quando incolli una stringa su più righe, metti a posto il chiuso e virgolette più e concatenala su più righe altrimenti non dovete aggiungervi a mano queste virgolette, questi più. La cosa importante è questo spazio che c'è qua in fondo. Perché se io dimenticassi questo spazio, creerei un'istruzione un SQL errata, perché ci sarebbe scritto voto, from, tutto attaccato quando le stringhe si concatenano. No? Questo a capo è solamente visuale qua. Voi vi trovate un errore di sintassi nella stringa e dite, ma come? Era qua, era giusta e di là è sbagliata. È eh, perché magari ci siete dimenticati di questo spazio. È un po', bisogna poi prenderci l'abitudine. Io però alla fine posso scriverla così, posso scrivere tutta di fila in una riga sola, non cambia niente, la sintassi della SQL non è sensibile agli a capo. Ho la stringa che voglio eseguire. La stringa, il comando SQL che voglio eseguire. E per eseguirlo lo posso chiedere, a questo punto, allo statement. Chiedo, caro statement, puoi eseguire questa query? Quindi ho aperto una connessione, dalla connessione mi sono fatto dare uno statement, dentro lo statement ho inserito una query, che è semplicemente una stringa scritta in SQL, corretto, e dico allo statement, esegui la query. A questo punto, in questo momento il mio programma java sta mandando questo testo in sql al database. Il database lo esegue subito dopo, se tutto va bene, se non ci sono errori, e manda indietro i risultati. I risultati vengono restituiti sotto forma di un oggetto che si chiama ResultSet. ResultSet nuovamente è un oggetto java sql ResultSet. Di nuovo creatoci dallo statement. Quindi il driver meter ci dà la connessione, la connessione ci dà lo statement e lo statement ci dà il result set. È una concatenazione di oggetti così. Questo result set contiene i risultati della mia query, che se tutto va bene dovranno essere questi. Come li contiene però? Allora, beh, qui c'era solo, ricaplia, ricapitoliamo le classi, la nostra applicazione ha chiesto la connessione uno statement, grazie allo statement ha chiesto lo statement un result set e questo result set è, deriva dall'esecuzione effettiva della query sul database. Eh, le altre cose le guardiamo la prossima volta. Adesso, cosa me ne faccio di questo result set? Il result set contiene i risultati della query. No, non è vero. Non contiene i risultati della query. Contiene un meccanismo per poter ottenere i risultati della query. Perché mi devi complicare la vita? È perché la query magari ha come risultato 10.000 righe. Vuoi mica che te le restituisca tutte in blocco, quando magari ti servono solo le prime tre? O non ti servono tutte insieme? Sarebbe altamente inefficiente far sì che una query restituisse, quindi riportasse indietro sulla rete, dal, dal database, verso il programma Java, tutti i risultati sempre. Allora, l'oggetto result set implementa una sorta di finestra, viene chiamata cursore, sulla tabella dei risultati. In ogni momento questo cursore è posizionato su una riga della tabella dei risultati. Chiaramente ogni query in SQL è genera sempre una tabella di tot righe, tot colonne, a seconda della query. No? Ogni cursore, in un certo momento, è in una certa posizione. ResultSet, come classe, ha due tipi di metodi. Una famiglia di metodi per spostare il cursore. Dalla prima riga va alla seconda, alla terza, alla quarta, torna indietro, eccetera. Una seconda famiglia di metodi per leggere i contenuti delle celle, cioè delle singole colonne, limitatamente alla riga sulla quale si trova il cursore in quel momento. Quindi io cosa dovrò fare? Mettere il cursore sulla prima riga e leggere la prima, la seconda casella della prima riga. Poi mettere il cursore sulla seconda riga e leggere la prima, la seconda casella, che corrispondono alle colonne no, della tabella, della seconda riga, e così via. Questi metodi per leggere i singoli valori si chiamano, sono dei getter, get, e poi sono get int se la colonna è di tipo intero, get string se la colonna è di tipo testo, e così via get date, get boolean. Che ti legge una colonna di cui conosci il tipo di dato. Questo su una riga sola. Se voglio passare alla riga dopo. Faccio avanzare il cursore col metodo next, lui mi porta sulla riga dopo e sulla riga dopo farò di nuovo un get int del voto, un get string del nome dell'esame e mi restituirà un risultato diverso. Come si muove questo cursore? Allora, Il cursore è posizionato sempre su una riga della tabella. Ma dobbiamo sempre immaginare che a ogni tabella di risultati ci siano due righe immaginarie in più, una riga che è prima della prima riga, before, first, e una riga che è dopo l'ultima. Il cursore viene inizialmente posizionato prima della prima riga, quindi su una riga immaginaria. Quando voi fate un result set, il cursore si posiziona qua, su una riga che non esiste ancora. Quindi per poter leggere la prima riga dovete almeno fare una volta next, per portarvi dalla riga prima della prima, alla riga prima effettiva. Non è malato di mente chi ha inventato sta roba. Dice, ma perché non lo potevi posizionare sulla prima riga il cursore? Perché non è detto che la prima riga ci sia. Quando faccio una query in SQL può darsi che il risultato abbia zero righe. Allora se io ti dicessi, ti posiziono il cursore sulla prima riga, e se avessi zero righe ero obbligato a darti un'eccezione. E di eccezione ne abbiamo già le scatole piene. Perché in realtà non è un errore avere zero risultati, può venire. Allora hanno inventato questo spazio neutro, questo limbo prima della prima riga, che c'è sempre, anche se la prima riga non c'è, il posto prima della prima riga c'è. E lì posiziono il cursore. Poi vado sulla prima riga, next, next vado sulla seconda, next vado sulla terza, a un certo punto, se sono sulla terza riga, faccio ancora next, mi posizionerò, dopo l'ultima riga, che è un altro spazio limbo immaginario su cui il cursore si può posizionare. Quando arrivo lì mi accorgo che la tabella è finita. Quindi, in pratica come lavoro? Beh, di solito il codice che scrivo sarà qualcosa di questo genere. While res.next Fai qualcosa con la riga, perché non mi funziona. Ah, vai, vai. Un ciclo while rest.next è un ciclo while innanzitutto, quindi come prima cosa valuta l'argomento. Quindi come prima cosa chiama la funzione next. Quindi appena arrivo lì il cursore dalla riga prima della prima arriva alla prima riga vera. Il metodo next del result set restituisce bla bla bla, true, se la nuova riga corrente è valida, cioè esiste ancora, falso se non ci sono ulteriori righe. Quindi quando non ci sono più righe da elaborare, questo next ritorna falso e io esco dal while. Pulito, siamo contenti, l'abbiamo progettato bene, non dobbiamo far casini per entrare e per uscire. Adesso dentro il ciclo, il ciclo viene iterato una volta per ogni riga effettiva. Quindi io da questa riga posso sapere che il nome dell'esame lo posso chiedere a result set, getString, e il metodo getString riceve come parametro il nome della colonna del database, cioè questo nome. Così come il voto lo posso ottenere con un getInt dandogli il nome della colonna che si chiama voto. È ovvio che sono io che devo garantire che questo nome di colonna sia lo stesso che ho nella query, perché se nella query la colonna non c'è è inutile che gliela chieda, mi darà un errore. Questo voto è questo. Quindi i nomi di colonna sono quelli di solito che arrivano dalla causal select dell'interrogazione. E una volta che ho questi dati ne faccio ciò che voglio. Creo un oggetto voto, lo metto in una lista, lo stampo. Adesso per rapidità possiamo stamparlo sulla console. In cui possiamo dire che ho preso il voto Percento dell'esame per cento a capo. Il voto è vuoto. L'esame è nome. Poi qui ho finito. Questo statement mi ha dato ciò che poteva darmi, quindi posso anche chiudere lo statement dicendo al database, guarda, l'elaborazione che hai fatto per questa query puoi cancellare, puoi liberare la tua memoria, liberare le tue risorse, perché tanto non mi serve più questo risultato. Quindi lo statement viene creato qui e distrutto qua sotto. Nel frattempo è servito per fare un'interrogazione L'interrogazione viene il lavoro del database lo fa qui e noi con calma, scorrendo il cursore e prendendo i dati di ogni colonna, andiamo ad acquisire i dati risultanti da questa query. A questo punto potremo ricominciare da capo, cioè qua sotto potremo creare un altro statement, fargli un'altra query, eccetera, eccetera. Questo statement ormai è finito, ha finito il suo lavoro. Allora, bello da raccontare, vediamo se funziona. mi stupirei che funzionasse il primo colpo, ma ha funzionato il primo colpo. Ok, qui abbiamo stampato con questa system.out una riga per ogni iterazione del ciclo while, poi di solito non faremo così, di solito dentro questo ciclo while creeremo una lista di oggetti, No? creiamo un oggetto di tipo voto, new voto con nome virgola voto e lo facciamo add a una lista in modo che poi alla fine abbiamo effettivamente non solamente stampato video ma ci siamo salvati, ci siamo letti e memorizzati la lista di voti. Le basi sono queste, ovviamente dipende tutto dall'interrogazione che facciamo, i dati che otteniamo e dipende tutto da che cosa ce ne facciamo in questo caso sono stampati, ma a che uso facciamo dei dati che abbiamo letto? Ma ogni volta il pattern è lo stesso. Adesso ovviamente noi non costruiremo dei programmi dentro il main di un, di, un, di un esercizio di prova. Dovremo riuscire a trovare nella nostra architettura JavaFX il posto giusto in cui fare la connessione, il posto giusto in cui fare la query. Quindi dovremo darci un minimo di, di regole in più per poter gestire questa cosa a livello di architettura, architettura del programma. No? E, e poi dovremo proteggerci da eventuali errori di immissione dati, eccetera, che potrebbero influire sulla query. Quindi questa è, se vogliamo, l'informazione grezza di base. La settimana prossima lo riprendiamo e cerchiamo di robustirla un po' per, dargli, per darci poi un pattern di lavoro. Solido per il seguito. Tanto questo laboratorio e i database non ci sono ancora, eh? saranno per la prossima. Ok, buona serata a tutti, e ci vediamo lunedì.